Partiamo subito dal bonus alberghi con la domanda per il credito d'imposta del 65% dal 9 giugno 2022 e ancora il bonus autonomi e professionisti e altre misure del DL aiuti per renderle concrete serve il decreto attuativo e poi l'IRPEF scadenza saldo e acconto il 30 giugno 2022 con le istruzioni e calcolo e stessa scadenza anche per forfettari e minimi questa volta però per il saldo e l'acconto dell'imposta sostitutiva. E poi il codice tributo IMU 2022 per il versamento con modello F24. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il Fondo Impresa Donna 2022 con l'invio della domanda per le attività già avviate da oggi, appunto 7 giugno. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus alberghi, domanda per il credito d'imposta del 65% dal 9 giugno 2022. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sul bonus alberghi, la domanda al via dal 9 giugno 2022 per il credito d'imposta del 65% riconosciuto per la riqualificazione delle strutture ricettive. È pari a 200.000 euro l'importo massimo spettante, tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative a ristrutturazione, riqualificazione energetica e non solo. I dettagli sono nella avviso pubblico del Ministero del Turismo per quanto riguarda la domanda del bonus alberghi al via il 9 giugno 2022 alle ore 12:00 fino alle ore 17 del 13 giugno si va verso l'avvio della fase di presentazione delle richieste per l'accesso al credito d'imposta del 65% riconosciuto alle strutture ricettive fino ad un massimo di 200.000 euro in relazione alle spese per ristrutturazione e riqualificazione energetica. A fornire dettagli sulle modalità di richiesta l'avviso pubblico del Ministero del Turismo del 27 maggio scorso, su spese ammesse, beneficiari e requisiti specifici sono contenute nel decreto interministeriale del 17 marzo scorso. Rientrano nell'agevolazione le spese sostenute da imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2012 relativamente al periodo tra il 1 gennaio 2020 e il 6 novembre 2021. Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari del bonus alberghi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle istanze. Passiamo al bonus autonomi e professionisti e altre misure del DL aiuti per renderle concrete serve il decreto attuativo fa il punto Rosi Delia sul bonus autonomi e professionisti per renderlo concreto serve un decreto attuativo per la definizione di requisiti, importo, modalità di erogazione e istruzioni per la presentazione della domanda. La scadenza per l'adozione è fissata al 17 giugno. La stessa attesa riguarda anche altre misure del decreto aiuti. I Dettagli sono all'interno dell'articolo e poi partiamo con le scadenze IRPEF, scadenza saldo e conto il 30 giugno 2022 con le istruzioni e il calcolo nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sull'IRPEF, scadenza appunto al prossimo 30 giugno 2022 per saldo e acconto non cambiano le istruzioni e regole per il calcolo ma la riforma delle aliquote e delle detrazioni rende rischioso l'utilizzo del previsionale dalle indicazioni operative al versamento mediante F24 la guida all'interno dell'articolo e un'altra scadenza sempre quella del 30 giugno prossimo riguarda anche forfettari e minimi con la scadenza appunto del saldo e dell'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva dell'IRPF del 15% o del 5%. Il termine appunto è fissato alla fine del mese di giugno e nell'articolo le istruzioni su come pagare con modello F24. Si passa poi al codice tributo IMU 2022 per il versamento con modello F24, l'articolo di Rosi Delia si avvicina anche in questo caso alla scadenza dell'acconto, e su quale codice tributo indicare nel modello F24 un riepilogo delle sequenze di cifre da utilizzare per versare l'imposta dovuta è all'interno dell'articolo nella risoluzione 29 del 29 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni per la compilazione del modello F24 ed F24 e P. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Fondo Impresa Donna 2022 con l'invio della domanda per le attività già avviate da oggi, 7 giugno. L'articolo è di Rosi D'Elia e punto sul Fondo Impresa Donna 2022 che parte in un certo senso da oggi, 7 giugno alle ore 10, con l'invio della domanda per le attività operative da oltre 12 mesi. Per procedere con la richiesta di contributi a fondo perduto e finanziamenti è necessario il codice di predisposizione generato in fase di compilazione. Diamo poi un'occhiata per finire all'economia sulla pagina dedicata dal Corriere.it che apre sullo sciopero degli aerei l'8 giugno, Ryanair, Volotea, EasyJet e Ita, i voli a rischio e poi estate 2022 tanti passeggeri poco personali in Europa sono a rischio 114 voli. Per quanto riguarda invece i numeri del giorno 320 riguarda il Fondo Impresa Femminile fino a 320.000 euro di contributo con le domande appunto da oggi e 10 che riguarda invece l'economia circolare, 10 record italiani tra rinnovabili, siti UNESCO e made in Italy, poi assunzioni la scuola con il governo in cerca di 60.000 docenti, l'ANIEF ne servono almeno 20.000 in più e poi il salario minimo 2256 euro in Lussemburgo, 332 in Bulgaria come funziona in Europa. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Ciao globalizzazione con la guerra, il forum di Davos è da rifare o da dimenticare per sempre, è di Danilo Taino e fa il punto su un'analisi